C'era una volta il calcio, il calcio in cui i giocatori avevano dei stipendi elevati ma non così distanti da quelli dei eh, cittadini comuni, lavoratori comuni. C'era una volta il calcio in cui era ancora uno sport collettivo, in cui eh, quello che segnava si girava verso i suoi altri partner per festeggiare e non soltanto farsi vedere. C'era una volta il calcio in cui eh, la classifica non era fatta soltanto dal, dai soldi dai soldi delle, delle, delle squadre in cui anche le piccole squadre potevano anche sperare di vincere il campionato. Questo calcio è finito, questo calcio è cambiato e ehm, come testimone la, la, il trasferimento di Neymar per eh, 222 milioni al Paris Saint-Germain ma anche di un altro giocatore come Mbappé per più di 100 milioni. Questo vuol dire che il trasferimento dei giocatori stesso, eh, la vendita è diventata uno spettacolo eh, si parla di loro anche senza che eh, giocano. Eh, molto prima del gioco non ha ancora toccato una palla che si parla eh, molto di loro. Eh, non c'è più, ehm, più veramente un campionato. Si vede che alcune grandi squadre possono vincere per 4-5 0. Questo perché? Perché se le immagini sono viste da per tutto il mondo e dunque se Neymar mette 5 gol, per, i 5 gol si vedranno per tutto il mondo con eh, lo, lo spettacolo e con lo sponsor. Le squadre non hanno più rapporto con il territorio, i giocatori cambiano durante stagione di, eh, di squadra e, e queste somme di denaro eh, di 222 milioni per, ne per Neymar significano ad esempio che non c'è più eh, una credibilità per i giovani nel valore lavoro, nei studi, nel, nel, nel, nel, nel merito dello, dello studio. Ehm, però comunque adesso possiamo andare a vedere una partita. Perché? Perché il calcio comunque rimane un legame sociale formidabile, rimane un legame intergenerazionale formidabile. E poi forse la fine dei campionati nazionali, il calcio a livello nazionale, è, è, è cambiato, non c'è più l'incertezza a livello nazionale però c'è l'incertezza a livello europeo la Champions League è lì che c'è l'incertezza dello sport e vuol dire che in certa, in certa maniera questo trasferimento ha trasferito il calcio a livello europeo e che cosa ha fatto gli europei che cosa fa che i gli, gli cittadini europei si sentano europei c'è l'Euro, c'è Erasmus e c'è la Lega dei Campioni la Champions League